un'esperienza che mi è capitato di fare che è molto molto simpatica mm. eh, quando, quando il, primo, il primo lavoro il primo studio che avevo iniziato a collaborare e lavorare qui a Milano nel 2017, mm -hmm. il 2017 eh, un, certo, un, un giorno entra entra un lavoro appunto in studio è eh, un progetto che è stato confermato dovevamo viaggiare e andare a spezzes spezzes è un'isola Spezies sì. è un'isoletta piccolissima, vicino ad Atene, okay. A due ore di barca ad Atene, eh, va bene, allora io e l'altro ragazzo, il titolare dello studio, partiamo in viaggio verso Spezies, molto bene, io non sapevo nulla, cioè nel senso, non avevo chiesto, sapevo che era un evento, era un, un evento che dovevamo seguire, e, però non sapevo chi era, diciamo, chi, chi aveva commissionato il lavoro, chi c'era, eccetera. Quindi io, niente, arriviamo, arriviamo a Spezies con il nostro viaggio e, e arriviamo in questo hotel 5 stelle pazzesco. E io, ma, madonna, io. <ride> e di solito sì, ti pagano il viaggio e l'hotel, però insomma, 5 stelle, una roba atomica. Allora, per eh, curiosità, insomma, che, che, che evento è? Sì. Noi lavoriamo qui, lavoriamo fuori. Io. E... Praticamente abbiamo lavorato per, per, per la famiglia Bulgari, cioè proprio per, per Nicola Bulgari, per il fondatore, so, penso sia lui, proprio il, il king, no? cioè il re, è lui perché una delle sue tre, figli, lui, una delle sue tre figlie faceva il compleanno. Nah. E io ho detto, è, è stato assurdo. Perché abbiamo fatto sette giorni in, in quest'isola, quest che tra l'altro era davvero piccolissima, non c'erano macchine, si girava quasi solo a piedi, cioè una roba paradisiaca pazzesca, e, a scattare la vacanza di, delle figlie di Nicola Bulgari con tutti gli invitati da tutto il mondo, eccetera. Quindi mi sono ritrovato io lì, da, da Cairo, <ride> Che non, non, cioè, sai, quelle cose <ride> dice, ma dove sono finito cioè, fuori, fu, esatto fuori luogo c'è cioè, nel senso ma non per, per però e, e c'era anche lui poi è arrivato il signor il signor bulgari con, con l'elicottero è entrato è arrivato è mi ricordo che non ricordo è arrivato in spiaggia comunque il signor anziano secondo me a 80 85 Adesso non vorrei dire una berinata, ma ci siamo. E si è buttato vestito con i nipotini in acqua. Cioè, mi ricordo che aveva le toz No, <ride> immaginate il classico, no? Prendersi lancio in mare. In acqua, si è vest completamente vestito con i nipotini, è tirato fuori. Arrivo, sono andati a guardare il corpo, tutti eh? l'hanno insomma rimpacchettato. E ho fatto una, così una settimana a mangiare con loro. A... Ma è stato è assurdo. Infatti un'esperienza molto particolare. No, Bigaltro, sai, ho detto, detto mica. Ma quando finisci lì, di perfetto, torni a casa e dici, ma dove sono stato? Che cosa ho fatto? Cioè, ass... no, no, no. Davvero, a, a... Cioè, comunque cose che nel senso, non, anche a livello, poi, cioè, cazzo, un sette giorno, eh, yacht, eh, lusso sfrenato, 5 stelle, piscina, ma... Cioè. Anche noi eravamo lì, quindi partecipavamo al compleanno della, della figlia. Quindi eravamo Non lì, potevate tesi, fare i Cairesi però. Si dice kairesi, esatto, ma... esatto, esag non esagerare. Se... No? <ride> una birretta, però... una corona e basta. Esatto. Tra l'altro, mi ricordo l'ultima cena che abbiamo fatto in questo, in questo rooftop pazzesco, anche lì in London, ehm, perché appunto le, il titolare era, era partito un giorno prima ed ero rimasto da solo. Quindi a cena mi sono messo con, eh, con gli organizzatori, perché anche sì. lì c'erano tutti, eh, tutti stranieri, australiani, eccetera. E mi ricordo che, vabbè, insomma, ambiente un po' mondano, ho detto, eh, facciamo un po, di, un po' di festa, insomma, di qua e di là. Eh, e mi ricordo che era arrivato, tipo lì, poi anche lì c'era il dress code, quindi tutti camicia, giacca, cravato. E mi ricordo che, tipo, quando è arrivato le, gli spaghetti e i frutti di mare, no? Io mm? li ho mangiati tutti e mi sono messo a fare la scarpetta con la mano tranquillamente. Non l'avessi mai fatto. <ride> ma <no. ride> Perché... No, no, cioè... Eh, ma proprio... Infatti mi ricordo che è arrivato il l'organizzatrice e mi ha guardato come dire... Insomma, ma, mantieni Forza. un po' di contenio, no? E non ho fatto sta roba. io, cazzo, ho finito i spaghetti e mi sono messo a fare la, la, la scarpetta. Insomma, ho raccolto il sugo in maniera molto... Allora gli è piaciuta la pasta, eh? no, Sono italiano, no, sai come se non lo facciamo, è come esatto esatto, domanda arrogantissima. Vi come... hanno pagato in gioielli naturalmente, beh, chiaro, chiaro. chiaro. arrivato a casa, con Brillantini, eh. ovunque esatto, esatto. La chain da, da, da rapper, sai, con eh, incastonata di, di, di roba dei bulgari. No, beh, è, mm. è stato pazzesco, un'esperienza mm. davvero figa.